Un nuovo video tutorial mini firmato fabiabrosi.it, quest'oggi parleremo del chroma key, come bucare il chroma con Adobe After Effects e lo vediamo in soli 3 minuti, iniziamo subito. Iniziamo da una composizione completamente vuota, prendiamo l'immagine girata in croma, importante, le immagini girate in croma devono essere di ottima qualità, noi purtroppo qui oggi non abbiamo eh, il materiale per lavorare bene, siamo in quarantena come tutti, quindi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, ma per farvi capire i problemi che dovete evitare, eh, i soggetti in croma non devono avere queste, queste macchie di colore provenienti dai riflessi del chroma key, in altre parole il soggetto deve essere completamente staccato dallo sfondo fatto questo andiamo nel pannello del controllo effetti, tasto destro con il vostro mouse, andiamo al menu tipi di trasparenza e scegliamo la voce Keylight 1.2. Eccolo qua, questo, questo effetto ha diverse opzioni con cui lavorare, iniziamo con la prima e più importante che è quella per lo screen color, ovvero scegliamo il colore che ne vogliamo rimuovere. Clicchiamo e abbiamo campionato il blu, seconda cosa da fare è modificare lo screen view da final result a screen mat perché in questo modo possiamo vedere quello che è bucato rispetto a quello che invece è solido. In altre parole, tutto quello che è nero è trasparente, tutto quello che è bianco invece è solido. Noi vogliamo che lo sfondo sia nero e il soggetto chiaramente sia bianco. Scegliamo il menu Screen Matte, aumentiamo lo, il clip black per rimuovere il bianco dal, dallo sfondo. Attenzione però a non esagerare, altrimenti chiaramente il risultato non è proprio quello che noi vorremmo. Ok. Facciamo la stessa cosa, diminuiamo il clip white per rimuovere il nero dal soggetto, facciamo qualche altra piccola modifica, screen, eh, death spot black, in altre parole questo pa parametro ci permette di rimuovere gli spot, quindi le macchie dal nostro soggetto che deve essere completamente bianco, se a questo punto tornassi nella modalità Final Result, vedrei uno sfondo completamente bucato un soggetto completamente solido, posso scegliere a questo punto di inserire uno sfondo custom, ecco qui abbiamo applicato la nostra prima, eh, il nostro primo chroma, chroma Key. Grazie per aver seguito anche questo mini tutorial firmato fabbiambrosi.it, vi invito ad iscrivervi a questo canale YouTube e ad accendere le notifiche, c'è anche la pagina Facebook se avete voglia, Fabio Ambrosi, ci vediamo online e al prossimo video tutorial, ciao!